mi hai chiesto come puoi creare un, una finestra di comando um, automatizzata quindi tu apri un file che ti um, fa già tutto lui in sostanza che in sostanza ti mette i comandi già nel terminale oggi sono qui per spiegartelo allora e ciao ragazzi, insieme, oggi vi mostrerò come creare un file .bat partiamo con il dire che cos'è un file .bat o .cmd il file .bat o .cmd um, inserisce, cioè non è che inserisce, tu gli dai dei comandi, li scrivi in un file e questi, questi quando viene eseguito il, eh, il file eh, viene scrive nel, nel nel cmd scrive praticamente tutti i comandi che gli è scritto dentro quindi noi, a noi ci basterà fare tasto destro eh, sul desktop fare text document nuovo documento di testo facciamo battiamo invio nuovo documento di testo vediamo se si vede nell'inquadratura fatemi verificare ok anche ok aspettate fino a quinto io voi doveste vedere giusto? ancora un po' aspettate che okay, io sto cercando di ottimizzare al massimo lo spazio si sì, ok così va più che bene quindi cosa che dovete fare voi dovete andare cioè dovete digitare per spegnere il computer questo qui chiocciola ecio off no, ecio spazio off che così spegnerete, cioè, non, vede, non si vede quello che fa. Scrivete Shoot, Down. Questo qui è un video corto, perché abbiamo già finito. Quindi voi fate Save e andate qui. Ovviamente il vostro Windows dovrà uh, visualizzare le estensioni, che questo si fa uh, uh, andando sul, uh, sull'Esplora File e um, su Visualizza, visualizzare le estensioni dei file. Qui, eh, scriviamo shut down e poi facciamo punto bat o punto cmd e ora aspettiamo un po' tempo che carica e vi uscirà questo, questo con quest'icona qui file.bat di windows io ne ho fatto una stessa un'altra copia con disconnessione però .cmd script stessa cosa sono vedete anche potrei, potreste anche fare così punto cmd forse mettendo il punto anche si sì, ok qua vi dice vi dice sempre qui che modificando l'estensione il file potrebbe essere inutilizzabile sì. voi vi dite qui si sì. qui sì. ok vedete che non cambia niente forse, aspettate, no, non cambia proprio niente poi voi fate doppio clic oppure tasto destro esegui come amministratore e poi lui in automatico vi, eh, vi spegnerà il computer oppure volendo potreste fare anche così eh, un altro, ne possiamo creare fate eh, la prete. ok, forse è il caso di metterlo qui Dite, per esempio, voi volete fare. Mmm, sto coso qui. Fa schifo. Windows. Allora scrivete, per esempio. Um, che ne so. E a Ached. E poi a capo. E io ciò che io ho qui ci ha che in teoria io sterlo qui non le farei mai anche perché è inutile eh, facciamo tasto, testo 6 facciamo F2 lo facciamo qui, ok. Punto BAT così perché qui sono tutti. Punto CMD. Questo quello lo possiamo anche fare. Ovviamente, si sposterà dalla sua posizione. Se faccio il doppio tap, vabbè, si chiude perché non c'è un, un time out. Forse aspettate. Forse se mi ricordo come si fa, dovrei andare a vedere. Dovrebbe essere modifica se dovessi mettere barra o era barra t e poi mettiamo tipo 60 se forse era così forse ma non mi ricordo no vabbè eh, ve l'avevo detto questo video era bre, sarebbe cioè era, cioè è um, un video super corto quindi niente Spero video vi sia piaciuto lasciate un like, commentate e condividete, iscrivetevi al canale se vi va lasciate un like, iscrivetevi su Instagram che sono quasi ai 30 follower, quindi il mio sogno è quello di arrivare a 100, se riusciamo ad arrivarci vi ringrazio, quindi niente, eh, vado perché si sta per scaricare mh, il telefono li devo mettere sotto carica, quindi, ciao!